Allora non ci rimane che occuparci dell'ultimo punto, punto 4, cioè il progetto dei tre KPI più significativi, per attivare il buon funzionamento della procedura, dal punto di vista dello studio medico. Um, la procedura qui è un po' vago, uh, direi che si riferisce sia alla fase di progettazione che guarda, di prenotazione che a quella di cancellazione. Quindi in qualche modo i KPI che mi permettono di valutare tutto il meccanismo che ho messo in piedi quanto funziona bene, quanto funzioni bene. Io ho messo in piedi dei meccanismi attraverso cui la fase di inserimento della richiesta è abbastanza articolata in più fasi proprio per poter magari cercare di intercettare più opportunità possibili e quindi riempire i buchi del calendario e sia sto cercando di ottimizzare ciò che succede anche quando un appuntamento viene cancellato quindi sto facendo del lavoro, ho fatto uno sforzo ho, ho costruito un sistema e voglio capire se questo sistema funziona a dovere rispetto all'obiettivo che mi sono dato quando ho deciso di costruire una cosa così complicata così complessa eh, il testo mi dice anche che eh, questo sistema l'abbiamo inventato per soddisfare le richieste dei pazienti e anche per non lasciare buchi nell'orario dei medici, quindi sono fattori no? che in qualche modo possiamo valutare. Possiamo valutare e immaginiamo che il da, su, su, il soddisfacimento delle richieste dei pazienti e la riduzione dei buchi in ordine dei medici possono essere effetto di questo processo okay? um, perché effettivamente il, il, il, il, il, il processo serve proprio per aumentare il numero di richieste soddisfatte quindi ridurre la lista eccetera. facciamo attenzione a uh, ragionare su degli obiettivi che siano ottenibili da o che, eh, che possano risultare dal, dal processo che stiamo analizzando, cioè se io avessi detto qua che il sistema deve cercare di eh, non so, eh, massimizzare il numero di, eh, o almeno, fatemi fare un altro esempio che non c'entra nulla con questo, nel senso che con questo sistema, il sistema deve cercare di massimizzare la resa economica e quindi magari pre, ehm, privilegiare le visite per quelle specialità che costano di più. No, magari una visita, penso, che costa 100 euro, una visita un altro, cardiologica che costa 200, e quindi vorrei massimizzare queste. Allora, sì, è, è legittimo dirlo, potrebbe essere un KPL da misurare, ma questo processo non sa so neppure quanto costano le visite. Quindi non potremmo dare la colpa o il merito a questi processi se diciamo così, l'ammontare il ricavo che ottengo da un determinato insieme di visite dovesse aumentare o diminuire. Non c'entra nulla. Quindi dobbiamo sempre fare attenzione a lavorare su degli indicatori che siano influenzabili dal sistema e che invece non siano influenzati da altri fattori di cui noi non possiamo farci nulla. Quindi, questo è il criterio di pertinenza alla fine, no? Il KPI che sia rilevante per quel processo. Okay. allora quali sono io qui mi sono preparato un pochino uno schema vuoto in cui poter indicare la descrizione di questi kpi quindi me ne chiedono tre i tre kpi saranno ovviamente descritti attraverso questi descrittori che sono nome categoria obiettivo goal e poi abbiamo la parte di definizione metrica quindi misurazione formula unità scala interpretazione e poi alla fine ma non per ultimo la fonte ne avevo fatta uno di troppo ok questi qua ricordiamo che da misurazione a interpretazione sono la definizione metrica dell'indicatore Costituiscono la definizione matematica di qualificatore. Allora, io partirei dal, dal goal, dagli obiettivi, cioè come possiamo esprimere tre obiettivi concreti che, attraverso i quali possiamo valutare questi processi. Allora, qui ci. Il testo già ce lo suggerisce, ci dice guarda che qua tu devi soddisfare le richieste dei pazienti e poi non lasciare i buchi nell'orario dei medici. Che già un me lo dice abbastanza alto, esplicitamente: eh, i buchi nell'orario dei medici. Quindi posso andare a valutare quante disponibilità i medici hanno fornito che non sono state riempite da nessun appuntamento. Questi sono i buchi. Se il medico non fornisce disponibilità è ovvio che non ci sia l'appuntamento, ma il medico era disponibile e io non sono riuscito a fornirgli un paziente da visitare. Quindi questo lo metto come terzo, solo perché lì è citato in ordine come ultimo, potrebbe essere le disponibilità dei me medici non assegnate ad alcun questo è un problema quindi andiamo a tenere sotto controllo questo indicatore perché se io ho fatto un sistema complicatissimo per cui il medico deve ricordarsi tutte le settimane le fornire di disponibilità eccetera eccetera poi questo medico il 50% delle volte è lì aspetta e non arriva nessuno a un certo punto il medico dice guarda che questo sistema non funzionava era meglio quando ci telefonavano o altre cose Invece un pochino più difficile da, da, o perlomeno ci sono modi diversi di rappresentarlo, è il soddisfacimento delle richieste dei pazienti. Perché la richiesta dei pazienti può essere soddisfatta in tre momenti. Quando lui propone delle alternative, quando il sistema gli propone delle, delle ipotesi, ipotesi, quando il sistema gli contropropone delle alternative, oppure quando l'utente viene pescato dalla lista dell'utente. Allora, ci chiedono tre KPI, io magari penserei di mettere insieme il primo e il secondo, perché tutto sommato sono contestuali, cioè, ti accetto l'ipotesi che, che ti ho proposto, o mi propone un'alternativa che a me va bene, in ogni caso, tempo 30 secondi, ho l'appuntamento in tasca. Quindi andare a vedere quante delle richieste fatte dai clienti, dai pazienti, sono soddisfatte subito. Quelle che non sono soddisfatte subito andranno in distrattese. Quindi possiamo dire che ehm, le richieste che vengono soddisfatte all'atto della prenotazione senza passare dalla lista d'attesa voglio andare a misurare questo perché se perché non mi accorgo che queste sono il 95% allora la butto via la lista d'attesa non mi serve un meccanismo troppo complicato che di fatto non mi importa i risultati forse forse Se invece mi accorgo che queste qua sono un 2%, allora magari per il meccanismo delle tre proposte, delle tre, delle tre alternative non, non sta funzionando. Devo averlo questo punto. E poi, come secondo, ragionerei sulla lista d'attesa. Allora, cosa posso, dal punto di vista del paziente, Cosa posso dire una volta che un paziente è in lista d'attesa? Gli interessa quanto è lunga la lista d'attesa? Quanti pazienti ci sono in lista d'attesa? A me non tanto. Cioè io una volta che sono in lista d'attesa non mi interessa sapere se siamo in due, in 5, in 70. Mi interessa sapere dopo quanti giorni riesco ad avere. perché magari la lista d'attesa è molto lunga, ma sono tutte persone di specialità diverse dalla mia. E poi non è detto che, visto che la lista d'attesa non va avanti in ordine puramente cronologico, ma dipende dal, dall'urgenza dall e poi potrebbero inventarsi altri fattori, la lunghezza di per sé mh, è poco rilevante. Avete mai telefonato qualche servizio, clienti? diceva ah, non riagganciare per, per, per non perdere la priorità acquisita va bene e poi alcuni ti dicono alcuni dicono quello e basta a ripetizione per cui ti viene a oppure altri servizi ti dicono hai davanti a te sei, insomma, sei chiamate otto chiamate e ti ripete questo numerino poi ogni tanto gli dico se il numerino diminuisce allora ti fai un'idea di quanta gente si sta scontrando altri ancora ma sono pochissimi perché nessuno si sbilancia ti danno il tempo di attesa previsto andremo entro indicativamente 3 minuti, 6 minuti, 8 minuti. Allora, di tutte queste sicuramente l'ultima è quella più utile. No? Sì, è vero che, se no, la puoi stimare sulla base del numero di, di persone che hai davanti, cercando di capire quanto velocemente diminuiscono questi numeri. ma È un'informazione meno utile, no? Questo che lo dobbiamo giocare. Quindi questo potrebbe essere, dal punto di vista del paziente, il tempo di giacenza in lista d'attesa. Questo è un tipo di tempo, eh? cioè io oggi faccio la prenotazione, oggi non siamo riusciti a fissare un'alternativa che mi potesse andare bene, allora sono messo in lista d'attesa. Quanto devo aspettare prima di venire interpellato? dalla lista d'attesa e che mi venga proposto un appuntamento questo è un tempo da quando mi hanno messo in lista d'attesa a quando mi chiamano per un appuntamento possibile poi in realtà io potrei dire di nuovo l'appuntamento allora mi interessa il tempo fino a quando non mi contattano per un appuntamento possibile o mi interessa il tempo fino a quando non mi viene effettivamente segnato un appuntamento cioè mi viene proposto qualcosa che io effettivamente accetto È ambivalente la cosa. Perché se io dico, va bene, eh, conto il tempo da quando sei in distrattezza fino a quando ti propongo un'ultima alternativa, perché se poi mi dici non è colpa tua, sto ragionando come sistema, allora avrai un KPI che è facilissimo da varare. Basta che il sistema subito dopo che io ho fatto la protezione mi faccia una proposta di appuntamento a casa qualunque allora lui si mette questo tempo a zero e tutto il resto dice beh, hai detto di no, io la proposta te l'ho fatta, hai detto di no perché sei una persona un ehm, po', eh, po difficile da soddisfare. Più utile invece dal punto di vista dell'utente è finalmente arrivare all'appuntamento, no? poi alla fine si interessa l'utente lo presto. Quindi il deve essere stesa fino all'ottenimento di, di un appuntamento, non fino al primo contatto. Um, ci sarebbe un altro tempo che si potrebbe calcolare, un'altra attesa è ok ma questo appuntamento me l'hai dato tra tre giorni o tra due mesi e mezzo che è un altro fattore cioè quanto tempo passa da quando fisso l'appuntamento alla data in cui effettivamente l'appuntamento si terrà è una misura diversa che forse è meno importante perché, una volta che ho una data, a meno che non sia una cosa particolarmente urgente, una volta che ho una data sono tranquillo, ho l'appuntamento fissato, ho la data fissata. Il problema è l'incertezza di quando sono in lista d'attesa e non so neanche quando avrò la data. Ma Questo è un fattore più importante per i clienti che non per, come diceva il testo, il servizio ai clienti, soddisfacimento dell'utenza e dare un appuntamento. Poi, se anziché 3KBI dovessimo fare 5, 6, 7, sicuramente la. Distanza temporale entro cui riuscirai a fare l'appuntamento, quindi hai avuto la... se sei uscito dalla lista attesa lunedì, e allora l'appuntamento sarà per due giorni dopo, o per venti giorni dopo, lo metterei come quarzo, forse KPI. Però mi sembra meno importante di questo. È chiaro che quando dico più importante, meno importante è soggettivo, eh? quindi magari la vostra percezione sarebbe diversa, fareste KPI diversi. Okay? Allora, io ragionando sul testo e eh, sugli spunti che ci sono cercare cioè, di modellare questi tre. Allora, come andiamo a misurarli? Allora, partiamo dal primo, richieste che vengono soddisfatte all'arco della connotazione senza passare dalla lista d'attegno. Che tipo di KPI è? È un KPI che va a confrontare una richiesta in input e un appuntamento che è l'output di questo processo fine, no? Input out. Alcuni input, richieste, vengono soddisfatti immediatamente. Altri richiedono una lavorazione più complessa, se vogliamo usare i termini della produzione. Allora io lo vedrei, è sicuramente un KPI di tipo servizio, perché va a confrontare una richiesta con una risposta, il tempo in cui si ottiene la risposta. E in particolare, andiamo a vedere qua il diagramma, se non sbaglio l'avevo preso, no, non era qua, era qua, l'avevo preparato, secondo me ricade nel rapporto di ordini perfetti. Cosa può andare meglio che non una richiesta che viene da soddisfatto? soddisfatta? Sicuramente siamo nella categoria di servizi. Quindi io questo, questo che è API ricade nella categoria servizio per Factors. Adesso cosa misuro? Allora, differenza tra goal e measurement, ce lo ricordiamo, goal è qual è il senso, il significato di ciò che voglio misurare, il measurement è qual è l'approccio attraverso cui non misuro. l'approccio potrebbe essere quello di andare nel nostro processo di prenotazione in questo caso ci, inter ci interessano solamente le prenotazioni perfette cioè quelle che escono con l'appuntamento segnato direttamente in fase di prenotazione qua. per queste dicevamo non ha senso calcolare dei tempi perché è un'operazione istantanea e quindi io qua, da questo processo di prenotazione, ho un modo per entrare, cioè inserire dei dati, e due modi per uscire, con l'appuntamento o con la lista d'attesa. Allora, il, il modo che posso usare per valutare questo processo, nonostante abbia dei cicli dentro, eccetera, potrebbe essere quello semplicemente di andare a misurare il numero di richieste a cui viene assegnato un appuntamento rispetto al numero di richieste. Quindi con la frazione di richieste frazione di si chiamano richiesta, appunto, richiesta che si concludono con appuntamento segnato. E questo Informazione, la estraggo è una colonna fonte dal diagramma dell'attività, di prenotazione, come si chiamava, il paziente inserisce richiesta. come lo posso calcolare? beh, facile semplicemente attraverso il conteggio eh, conto il numero di volte che viene attivato un nuovo token qua che di fatto è il volume di input se ci pensiamo bene di questo processo e lo confronto col numero di volte in cui viene segnato un appuntamento. Quindi possiamo mettere un punto A e un punto B qua in mezzo come segnaposto. Così è assolutamente esplicito ciò che stiamo facendo. Contiamo quante volte passo da B rispetto al numero di volte in cui sono passato da A questo count di A di fatto lo potremmo se avessimo definito anche i il P più generale probabilmente avremmo fatto uno che era il volume avremmo scritto D Se uno vuole scrivere, anziché mettere B e A, scrive il nome, dell'activity, eccetera. Però mi sembra che per, sia per leggibilità che per rapidità, se mettiamo dei riferimenti precisi, puntuali, è più facile e poi siamo sicuri di avere tutte le informazioni che ci servono. Ho oh, eh, questa stessa formula, questo stesso valore, forse, ma no? Ma forse l'avremmo potuto anche ottenere dal diagramma dell'attività. Nel senso che qua abbiamo le richieste, abbiamo gli appuntamenti, solo che qua non c'eravamo tenuti traccia, no, del fatto che un appuntamento magari viene generato subito oppure viene generato in un secondo momento dalla restituzione dovrei tenere conto del fatto che una volta che c'è un appuntamento quella richiesta sia stata almeno una volta oppure no in lista d'attesa è un'informazione che non ho perché vedete che questi le la le d'attesa li mettiamo e le togliamo quindi potrei ottenere la stessa informazione, sì dal modello concettuale però se ci fossero informazioni in più qua ad esempio in modo più semplice è dentro l'appuntamento mettere un'altra variabile che dica se c'è stato l'appuntamento immediato, sì o no accettato subito, sì, accettato subito, no Oppure, è passato almeno, oppure dentro la richiesta è stata almeno una volta in distrattesa sì o no. Oppure quando lo metto in distratta, quando lo tolgo anziché semplicemente cancellarlo, metto in una, una variabile di associazione valido, più valido, estratto, cancellato, questo genere. Cioè, ho vari modi di poter rappresentarlo eh, estraendo poi questa stessa metrica dal diagramma, dal diagramma concettuale. Quindi, se arrivate al diagramma di attività, se arrivate al diagramma concettuale, comunque, dimmi scusa. Sì. questi qua allora tu stai dicendo se io ne avessi dovuto fare solamente due okay. e scegli qual è più importante tra questa e questa ecco. e avrei quindi potuto scrivere conta appuntamento dal diagramma delle classi conta appuntamento dal diagramma delle classi Uh, allora, se io calcolo il conto di appuntamenti, integralmente lo posso fare sicuramente, cosa sto contando? Sto contando tutte le richieste che sono andate a buon fine. Semplicemente contando gli appuntamenti, non so se è andato a buon fine subito, dopo tardi, eccetera. Uh, che cos'è che. Proviamo a fare un esempio. Conto appuntamenti, me ne vengono 100 nell'ultimo mese. Okay. 100 rispetto a 1 rispetto alle richieste, magari, ok? allora, ipoteticamente, allora, se, io guardo, se io osservo il sistema su un tempo sufficientemente lungo io spero che il numero di richieste e il numero di appuntamenti sia uguale perché se no, vuol dire che c'è qualcuno che chiede un appuntamento non ce l'avrà mai allora ho un problema serio questo un sarebbe un'altra indicazione. Esiste qualcuno che rimane in lista d'attesa per così tanto tempo da non uscire, da non viene chiamato mai? Non dovrebbe, spero che sia una percentuale marginale, perché, anche perché in lista d'attesa li chiamo in ordine cronologico. Allora, quel conto di appuntamenti da solo come numero assoluto non dice molto. Se lo riferisco alle richieste, se va bene vedo il 99% su un periodo abbastanza lungo è chiaro che se guardo le richieste di ieri se ha già un appuntamento oggi magari no ma quindi non, cioè, non avrebbe molto senso per verificare la soddisfazione del paziente se dovrei indicare il in tempo allora, quella metrica eh, sì, dovrei indicare il tempo allora a questo punto non sarebbe più la parte forte non sarebbe il conteggio degli appuntamenti assegnati, ma il ritardo con cui l'appuntamento viene assegnato rispetto alla richiesta. Cioè per quanto tempo una richiesta rimane richiesta e non diventa appuntamento. Noi abbiamo questa carta, ah, non avevo scritto la carta di età 01 qui. La richiesta può diventare appuntamento oppure può non esserlo. Io spero che lo stato in cui non lo sia sia un stato temporaneo, che prima o poi vengano soddisfatte tutte. Sicuramente è da indagare, eh? però eh, se il sistema funziona studialmente, funziona bene gli tutti. Quindi ecco l'altro punto di attenzione che dobbiamo avere è non facciamo un calcolo perché è facile farlo, se poi dopo chiedendoci io il modo che, che ho per chiedermi se un TPI ha senso o no e se è facile o no barare. No? Barare oppure arrivare al 100% oppure arrivare al 0% in modo facile. O in modo, eh, questo qui, se vado a ragionare sui dati facendo un esempio, mi accorgo che è difficile, se si discosta al 100% ho problemi più grossi proprio di disponibilità dei medici allora se si discosta al 100% non vuol dire che il processo di prenotazione non funziona vuol dire che il sistema è sovraccarico non riesce a soddisfare le richieste allora bisogno di più risorse e quindi il problema è altrove, altro vedi, non, non posso semplicemente se ho 1000 appuntamenti e, e 2000 richieste vuol dire che non ho abbastanza medici non ho abbastanza sale da medici, sinceramente, e non è modificando il processo di prontazione che riesco a, a far materializzare più medici. Quindi, in quel caso, è, sarebbe un TPI di altro tipo sull'immenzionamento del personale. Comunque, si, sì, cioè, chiaramente che ciascuno può ragionare arrivando a punti di attenzione diversi. Allora, dicevamo: allora, questa cosa qui cos'è? Come eh, unità di misura è una percentuale. La scala di misurazione, vediamo se ha senso l'operazione che abbiamo fatto, allora abbiamo preso il conteggio di A, il numero di volte in cui il token è passato da A e il numero di volte in cui il token è passato da B, che sono valori misurati su una scala assoluta, vero? Perché questo è ovviamente un conteggio secco su valori, quindi i singoli peti, le singole misure dirette sono conteggio A, conteggio dei passaggi da B sono valori sulla scala assoluta quindi posso farci qualunque operazione che mi voglio ne ho fatto un rapporto e quindi ho ottenuto un valore costruito tra 0 1, o tra 0 e 100, volete e quindi ha il fatto che già posso scegliere se lo esprimo tra 0 e 1, tra 0 100, vuol dire che ha una scala moltiplicativa e il fatto che lo 0 sia fisso eh, significa che non ha un'origine un arbitraria e quindi siamo nella scala dei rapporti siamo nella scala dei rapporti non perché c'è un rapporto non perché c'è una divisione, eh, ma per la qualità del numero che abbiamo ottenuto quindi in questo caso eh, abbiamo una scala di ratio, cioè abbiamo delle misure qui, uno dovrebbe spiegarlo se avesse voglia il tempo, ma noi non ve lo richiediamo o delle misure dirette di tipo assoluto, che vengono elaborate in una misura indiretta di tipo rapporto dopodiché Giustamente, come anche detto, questo conteggio devo farlo in un certo intervallo di tempo. No? In un, possiamo scriverlo o non scriverlo, uguale. Ma è sotto adesso Siamo qua, cerchiamo di scriverlo, dato un intervallo di tempo. In un intervallo di tempo. Questo è non sempre, eh, io che piani non servo all'istante, lo servo all da un periodo di situazione. Quando parlavamo delle dimensioni attraverso cui si può analizzare o decomporre un KPI, sicuramente una dimensione del tempo, lo vediamo per settimana, lo vediamo per mese, lo vediamo per anni, un'altra dimensione potrebbe essere la specialità, andiamo a vedere il soddisfacimento delle richieste degli oculisti, dei, eh, degli altri specialisti, perché potrebbe variare questo indicatore no? variando il sottoinsieme rispetto al quale viene misurato tutte le dimensioni attraverso cui si potrebbe osservare l'interpretazione dell'indicatore dell allora nel caso di interpretazione dobbiamo, dobbiamo esprimere quale sia il valore obiettivo quindi sono soddisfatto se questo valore è maggiore o uguale a di una certa soglia, o comunque e devo comunque indicare normalmente dico due soglie una di soddisfacimento è una di valore minimo di soglia di attenzione, quindi sono soddisfatto, va bene, è ottimo, diciamo così, se eh, è maggiore, questa frazione deve essere maggiore di una certa percentuale, è comunque accettabile se sono al di sopra di una soglia di accettabilità minima, quindi ovviamente qui in, inventeremo questi valori di soglia perché per avere quelli veri dovremo avere dei dati storici, dei benchmark, oppure degli obiettivi esterni. No? Quindi, però per dare un esempio potremmo dire che è ottimo se è maggiore del so, 80% accettabile se è maggiore del 60% Il che vuol dire che punterò tenderò a farlo arrivare a 80% possibilmente perché questo è l'obiettivo che mi sono dato se non ci arrivo poco male ma se scendo sul 60% mi preoccupo, devo intervenire devo, devo approfondire questo KPI andando a fare delle altre analisi più generali e questo è uno. il secondo tempo di e di vista d'attesa fino all'ottenimento di un appuntamento ok quindi questo è un tempo tempo tra una richiesta e una risposta seppur parziale perché la risposta non è ti ho visitato ma la risposta è ti ho dato un appuntamento okay. però è ciò che ci si dice questo processo e quindi siamo di nuovo nella famiglia di servizio. Dentro, diciamo così, il lead time, che è un tempo che include sia l'elaborazione sia l'attesa, l'attesa che la richiesta venga per in carico, perché io vengo messo in lista d'attesa, guarda caso si chiama proprio lista d'attesa, perché la mia richiesta in quel momento non può essere lavorata e poi ci sarà un momento in cui viene preso in carico, cioè mi viene proposto un appuntamento che è la lavorazione vera e propria, che è il, vero, è il, tempo, di, è il tempo di risposta vero e proprio, cioè il sistema a un certo punto mi fa una proposta e io rispondo, va bene. Ma prima di questo c'è un tempo d'attesa che è preponderante rispetto al tempo di servizio. Quindi in questo caso siamo dentro un lead time. E che cosa misuro? Allora, di base, come misure dirette, potrò misurare l'istante di tempo in cui una richiesta viene messa in lista d'attesa. Allora, innanzitutto questo KPI va a considerare solamente le richieste che vengono messe in lista d'attesa. Quelle del punto precedente le abbiamo già smarcate. Quelle, quella percentuale che sarà tra il 40 e il 20, richieste che va in vista d'attesa eh, quanto ci rimane allora per sapere quanto ci rimane devo fare la differenza tra due istanti di tempo quindi un modo comodo per ricordarsi questi istanti di tempo è sicuramente di agire sul diagramma delle classi anche per l'appuntamento lo posso dare più volte lo posso proporre più volte quindi io avevo una data in cui viene fatta la richiesta, posso anche a questo punto avere una data di conferma dell'appuntamento. Attenzione, questa data di conferma non, non ha nulla a che fare con la fascia oraria dell'appuntamento vero e proprio. Eh? Questo, L'appuntamento viene dato per un certo giorno, una certa ora in cui viene a visitare, ma io ti ho detto, ti ho confermato quella data, come tu hai accettato la proposta, in un certo momento. Quindi io, per sapere quanto sono rimasto in giacenza in lista d'attesa, devo fare la differenza tra la data di conferma dell'appuntamento e la data della richiesta. questa è la misura diretta che faccio quindi lo posso prendere dal eh, class diagram e la formula per sicuramente con adesso sarà più complicata ma sicuramente conterrà il fattore eh, appuntamento punto data conferma meno richiesta Punto data. Questo può essere spesso, spesso i giorni, ad esempio, visto che parliamo di dati, quindi in unità di misura potrebbe essere, potrebbe essere i giorni. Questa è una misura diretta essenzialmente che possiamo fare. Non è direttissima che faccia una differenza tra due misure, ma dopodiché questo è un tempo. Cosa me ne faccio di questo tempo? perché io nell'ultimo mese di misura di tempo di questo genere ne potrei avere 200 20 giorni lavorativi per 10 richieste al giorno che sono finite in stratese e quindi vengono segnate 10 richieste al giorno segnate hanno senso perché sono mancate 10 slot quindi ogni giorno ne segno tante quanti sono le mie disponibilità quindi quel numero è inventato ma non troppo sballato quindi avrò 200 numeri una richiesta che è stata in letteratura 2 giorni l'altra che è stata in letteratura 8 giorni l'altra a 27 giorni l'altra a 21 giorni eccetera eccetera come metto insieme questi numeri? allora ci sono due approcci uno è cerco un indicatore statistico che lavora sui numeri direttamente quindi questi numeri che cosa sono? sono sulla scala dei rapporti perché la data è una misura di tempo, quindi è una quantità sulla scala degli intervalli, ma facendo la differenza tra due dati lo zero arbitrario si semplifica e quindi abbiamo una, un numero espresso sulla scala di racconto, cioè 0 Ci vuol dire 0 giorni di attesa, quindi ha un significato univoco. Allora, qui quindi posso applicarci delle... Adesso posso fare la media. Quindi una possibilità, faccio questo e faccio la meta. ovviamente nell'intervallo di tempo di osservazione. E quindi avrò che il tempo di, di permanenza media e rischio d'attesa è di 7,25 giorni. Questo è un modo. E quindi avrò l'unità che sono i giorni, la scala, la scala dei rapporti, e quindi la misura sarà il eh, valore medio dell della durata dell'intervallo tra inserimento e richiesta e eh, accettazione appuntamento per chi è in vista a te. Altrimenti è sempre zero questa roba qua, no? Quindi non ricordiamo i zeri che vengono assegnati subito nel, nel punto precedente. Ma la non D'accordo? No, no, io, io non prendo quelle che, che non passano dalla lista d'attesa. E come faccio sapere il diagramma delle classi? Come faccio a sapere il diagramma dei classici aggiungo un attributo eh, che può essere soddisfatto subito? Un modo è, eh, sì, devo, devo, devo tenere traccia e riuscire a separare quelle che sono state affidate subito da quelle che sono passate dalla lista d'attesa. Cosa? Ah no, allora ecco, qui dobbiamo no, qui distinguere. È questa richiesta è adesso, oggi, stamattina, in lista d'attesa rispetto a questa richiesta è passata dalla lista d'attesa per essere soddisfatta? Due cose. diverse Chi c'è adesso in lista attesa, queste sette richieste? Quali richieste sono state nel loro ciclo di vita nella lista attesa Che ovviamente non sono insieme, che è l'integrale okay. nel tempo di tutte quelle che state, che sono istantaneamente in una certa listezza. Allora mi servono entrambe le informazioni. Dal punto di vista operativo mi serve sapere chi c'è in lista attesa che per noi era questa classe distinta. Dal punto di vista dei KPI del management mi serve sapere, abbiamo scoperto che mi serve sapere quali e quante sono state in distanza. E poi il secondo KPI mi dirà per quanto tempo. Mi serve giustamente per evitare quello che diceva nostra compagna che dice sì, però se io faccio la media di tutti avrò tanti zeri, anzi avrò almeno il 60% di zeri perché il primo KPI dice questo, che fanno media con gli altri e quindi sarebbe un valore sbagliato, la media sarebbe troppo bassa. Quindi sono questi due, dal punto di vista operativo di solito mi serve il dato istantaneo, dal punto di vista manageriale tende a servirmi il dato storico. Quindi un'informazione che non serve più al punto di vista operativo può servire, devo tenerne traccia dal punto di vista manageriale. Cioè, questo è un modo no? di lavorare. L'altro modo è quello di dire, eh, visto che parliamo di soddisfazione degli utenti, uno potrebbe avere, una so, un'indicazione sulla, sulla mia carta di servizi che ti promette che nel 90% dei casi avrai l'appuntamento entro sette giorni, avrai fissato l'appuntamento entro un tempo di sette allora, questo tipo di. Perché non, eh, dal punto di vista dell'utente, no? se voi leggete una carta di servizi e vi dice che nel, il tempo medio di attesa in listesex è di 3,7 giorni, è poco leggibile quell'indicatore, è molto più chiaro appunto, un indicatore che dica, nella eh, maggior di, stragrande maggioranza dei casi, quindi il 95% dei casi. Il tempo d'atteso non supera sette giorni, non supera un certo valore accettabile, che è il valore in qualche modo nominale di questo tempo no? Per cui che sia 3 giorni o 4 non ti cambia la vita. Se supera i 7, allora comincia a darti fastidio. Quindi un altro approccio, ma meno uguale, eh, sono, chiaramente sono modi diversi di vedere lo stesso lead time. Da una parte lo misuro in giorni medi, dall'altra lo misuro in quante volte sforo una certa quantità minima che comunque ritengo accettabile, che comunque l'utente ritengo accettabile. Quindi in questo caso sarebbe il, il, il numero di volte in cui questa cosa è maggiore di, che ne so, sette giorni. ovviamente riferita al numero di appuntamenti di, scusate, appuntamenti di richiesta, no, di appuntamenti, perché devo, solo, devo sapere quelli confermati. Ovviamente questo non lo posso calcolare finché l'appuntamento non è confermato, quindi non conto le richieste iniziali ma a conto le potenze. Quindi, cosa dico? Questo lo faccio... Cambiamo colore, così si capisce che è un'alternativa. Facciamo verde. Questo è un indicatore che non è più un indicatore... Mi misura sempre il lead time, ma mi misura non in giorni, ma in percentuale. È sempre ovviamente sulla scala dei rapporti. e eh, mentre nel primo caso potrei dire che la media dell'appuntamento della riconferma è ottima se minore, questo è un indicatore che più è piccolo meglio è, in questo caso quello della media di eh, 5 giorni, accettabile se è minore di 10 giorni, nel secondo caso dirò verde dirò eh, che è ottima se la percentuale di appuntamenti a cui c'è un maggiore eh, mettiamo un minore è più facile da leggere quelli che sono in tempo se è minore eh, maggiore del 95% accettabile se maggiore del 90%. Cioè, qui metto i numeri numeri molto alti, perché questa per me, sette giorni, è la soglia a cui il cliente è soddisfatto. allora la percentuale di clienti soddisfatti di un intervallo di tempo di cui non interessa il valore specifico ma interessa il fatto che sia o non sia contenuto dentro questo range deve essere maggiore di una certa soglia minima ok? quindi intervallo di tempo minore di 7 giorni, clienti maggiori di. Se avessi indicato qua, come avevo fatto all'inizio, maggiore di 7 giorni, qui avrei dovuto mettere la percentuale di clienti insoddisfatti minore di tre giorni però così più facilmente qualificare. Allora, la carta dei servizi dirò che nel 90% dei casi si garantisce una, una, un appuntamento entro 7 giorni lavorativi, 7 giorni calendario, questo è il giorno del centro. Tra l'altro, questo secondo metodo funzionerebbe anche se il dato misurato fosse un dato di tipo ordinale e non necessariamente di tipo rapporti o assoluto, come era il primo. Perché non ha bisogno, ha bisogno semplicemente di confrontare un dato con una soglia. Quindi, non, non ha bisogno del valore numerico del dato da manipolare, ma per capire quanti sono sopra e quanti sono sotto. Quindi, nel caso di dati di tipo ordinale. Possiamo usare le statistiche più povere, tipo la mediana o la moda, oppure usare una sogliatura. Ok, il terzo, beh, forse quello è più facile, disponibilità dei medici non assegnati ad alcun appuntamento. Quindi cosa stiamo facendo? Stiamo guardando delle losse messe in campo perché in questo caso sono il risorse umane il medico che ha detto io sono disponibile in quell'ora e stiamo guardando se il sistema è riuscito a sfruttare quelle risorse. Quindi le risorse utilizzate rispetto alle risorse disponibili. Come tipologia di KPI ricadiamo nell'utilizzo di risorse umane, utilization risorse. Abbiamo top medici che hanno dato top disponibilità, le devo riempire, che allora riescono ad arrivare a un utilizzo del 100% di risorse umane. Quindi siamo dentro la macro categoria dell'efficienza, che okay. è gestiamo bene i soldi e le risorse che abbiamo a disposizione. Quindi, qua siamo dentro efficiency. Eh, utilization delle human resources qui sì, è chiaro che cambia completamente il punto di vista perché qui non siamo più dal punto di vista del paziente a cui non ne può fregare di meno anzi ah, sì. Se io so che i medici sono abbastanza scarichi, non hanno tanto lavoro, vuol dire che per me avrò un appuntamento prima per i miei pazienti. Ma dal punto di vista del medico questo utilizzo più alto si traduce in un guadagno maggiore, dal punto di vista dello studio anche se si, eh, si traduce in un'efficienza operativa maggiore. E allora come misuriamo questo? Eh vabbè, lo guardiamo sul calendario, no? Alla fine del mese, guardiamo sul calendario, quante volte il medico si era segnato e nessuno ha avuto l'appuntamento, pur dopo tutti i ricicli di, diciamo, di cancellazioni, richiami, eccetera, eccetera, alla fine quell'appuntamento è rimasto avuto. O perché non era stato assegnato all'inizio o perché qualcuno si è cancellato e il meccanismo non è riuscito a recuperarlo. Allora questo poi potremmo magari, se dovessimo scendere più nel dettaglio, andare a distinguere. Cioè quello slot proprio non ha mai preso nessuno. Oppure la persona alcune poi si è cancellata. Che è un altro modo per chiedersi quanto danno fanno a questa cancellazione. Perché se uno si cancella e poi riesco a riempire il vuoto, di fatto sto offrendo una flessibilità nei clienti, che non mi dà danno perché riesco comunque a riempire lo slot. Se invece quando il cliente si cancella io non riesco a riempire lo slot, allora sì, sto offrendo una flessibilità ma che però mi costa, perché mi abbassa l'efficienza. Ma questo è un altro aspetto forse più di basso livello, più di dettaglio, che si potrebbe andare ad analizzare quando l'utilizzo non è massimo per, per colpa delle concentrazioni mentre invece quando l'utilizzo non è massimo per colpa delle mancate prenotazioni, proprio quello che non viene mai segnato, questo è diverso, bisogna capire quali sono le cose se sono in orari scomodi, se sono... Okay? ma per ora cerchiamo di capire dal macro al micro prima qual è l'utilizzazione poi una volta che la è bassa eventualmente uno la va a disaggregare e analizzare è importante sempre mantenere il filologico di cosa stiamo osservando in questo momento e, e una, una ipotesi di, cao, di causa no, di un fenomeno che stiamo osservando e diciamo, come faccio a misurare questo fenomeno per vedere se è questo fenomeno la causa di malfunzionamento. e allora mi, mi chiedo come lo calco questo qua eh, la calcolo da qui direi io ho delle fasce orarie di queste fasce orarie so se ci sono dei medici disponibili oppure se sono fasce orarie in cui nessuno è disponibile vabbè. e in quelle fasce orarie in cui c'è un medico disponibile vado a vedere se, sta, se, se hanno, abbiamo attribuito un appuntamento oppure no adesso dobbiamo fare attenzione a come la contiamo questa perché, se in una fascia oraria sono disponibili tre medici e abbiamo un appuntamento solo, gli altri due li devo contare con me. Qui non devo sol solamente contare le fasce orarie vuote, ma di fatto le disponibilità fornite che non si sono concretizzate in appuntamento. Quindi, non tanto le fasce orarie del contare quanto piuttosto le disponibili, disponibile, ma non assegnato. Mm? Ah, questo sarebbe un esercizio carino di base di dati trovami quante sono no? le, le disponibilità a cui non è stato segnato un appuntamento che cade in quella fascia oraria lì un po' giorno in questa tabella si può fare non è, non è il nostro problema oggi l'importante è che siano dati che riconosciamo che sono presenti ci si può arrivare quindi io prendo il medico vado a vedere l'ultimo mese quante volte si è dato disponibile per ciascuna di queste volte in cui sarà disponibile vado a vedere se gli è, è stato segnato un appuntamento in quella fascia oraria. E di conto. Medico per medico. Quindi vado a calcolare eh, i, le disponibilità dei medici, e beh in realtà sarebbe la stessa frase della di prima. Numero di volte in cui un medico era disponibile nel periodo di osservazione, ma nessun appuntamento è stato segnato. E quindi significa andare a fare un conteggio, di nuovo, qual è la misura diretta che faccio? Sono questi due conteggi di medico punto disponibile, eh, ma senza appuntamento, ma senza lo scrivo un po' parole se no diventa complicato. Eh, appuntamento punto segnato. Rispetto perché questo è sempre un numero assoluto il numero assoluto non ci dice quasi mai nulla il numero di volte in cui era disponibile cioè quante volte lui era disponibile ma non gli è stato segnato l'asportamento rispetto al numero di volte in cui era disponibile 2%, 3%, 8% delle volte metà delle volte ovviamente questo è 1. Questo è il numero totale di disponibilità, e un sottoinsieme delle di disponibilità, cioè il sottoinsieme che, che non sono andate a buon fine. E allora anche questo potrebbe essere espresso come una percentuale. Di nuovo, siamo una, due valori su scala assoluta divisi tra di loro, mi danno un valore sulla scala dei rapporti. caso abbiamo un indicatore che è un indicatore negativo, quindi misura la non efficienza, no? i casi di non utilizzo, quindi le soglie devono essere a minimizzare, a ridurre, no? quindi è ottimo se minore del 5%, accettabile se minore del 10%, ad esempio, sicuramente saranno più alti nei casi reali. E questo lo possiamo tirare fuori semplicemente dal diagramma delle classi. Okay. E qui proprio esplicito da quale classe e quale attributo. In cioè, è una relazione o non è un attributo. Vado a contare quante volte quel medico a razio, eh, partecipa a quella relazione. Allora, alla fine dell'esame... Non ci interessa tanto che voi pensiate i tre KPI che costantemente sono i stessi che avremmo pensato noi, no, perché questo sarebbe giocare a indovinare. Eh, quello che ci interessa è il processo con cui li avete progettati, no? che faccio vedere che avete seguito questo, diciamo, di decomposizione logica dall'obiettivo che mi do, al all'approccio di alla misurazione, alla formula, quindi che sia sicuro sicuri che i passaggi statistici siano sensati e poi che l'interpretazione concordi con, con la tipologia di KPI che stiamo andando a misurare fate sempre anche attenzione che alla fine di ogni KPI esca fuori un numero uno non una serie di numeri Quindi ci vuole sempre un operatore di aggregazione un conteggio, una somma, una media, un confronto perché altrimenti abbiamo una serie di dati che si fuori a livello operativo che non sono ancora interpretabili, perché sono ancora dati grezzi, mentre io invece li utilizzo diciamo osservandoli attraverso una lente di una formula di aggregazione, che cerca di guardarlo in funzione dell'obiettivo, e che quindi abbia una lettura molto diretta, che non mi dice più tutto, mi dice solamente stai tranquillo, stai andando bene, oppure fai attenzione, e allora se salta fuori e fai attenzione, allora sì che mi vado a vedere i dati sotto. Vado a disaggregare, vado a creare altri indicatori, vado a vedere i dati giorno per giorno. Ma solo degli indicatori che mi segnalano diciamo così, valori non accettabili o prossimi alla soglia di accettabilità. Questo è ciò che fa il primo livello di un sistema gestionale, dashboard che mi tiene sotto controllo una serie di indicatori. Ciascun indicatore guarda un aspetto diverso, è la cosa importante che gli indicatori non siano ridondanti uno rispetto all'altro. Cioè questi due, quello scritto in nero e quello scritto in verde, sono la stessa cosa espressi in, in un modo diverso, no? numericamente. Non andrebbe bene averli entrambi. Non mi danno informazioni in più averli entrambi. Mi danno la stessa informazione in un modo diverso. Allora, quando mi chiedo tre cose rilevanti, se ne prendo due che sono praticamente sinonimo dell'altro, abbiamo sottoutilizzato la possibilità di definire un indicatori. Quindi anche lì cerchiamo di vedere da punti di vista diversi, aspetti diversi, i tempi, l'efficienza, i costi. Proprio questo ci serviva no? questa mappa che ci aiuta a vedere da punti di vista diversi lo stesso processo. Su questo processo vedevo, giusto come ultima battuta, eh, indicatori di qualità, li vedo molto difficili da definire perché l'appuntamento o c'è o non c'è. Se c'è, che indicatore di qualità? Conformità, la precisione, tolleranze. È un servizio che viene erogato, punto. Allora, se non viene erogato è un problema di servizio. Se viene erogato è automaticamente diciamo così, perfetto dal punto di vista della qualità, l'unica caratteristica che deve avere è essere assegnato l'appuntamento è essere accettato quindi in questo caso, vista la tipologia dell'output che l'output c'è o non c'è l'appuntamento tutto questo mondo, la qualità che va a vedere gli attributi dell'output in qualche modo, in questo caso scompare non, no, non scompare no ma uno sforzandosi può inventarsi delle cose più o meno arzigogolate però molto meno interessanti di quelli di servizio e di efficienza. Quindi dipende a po' di caso in caso. Va bene, io credo di. L'esercizio l'abbiamo finito, adesso gli devo anche dare un nome al file per non perderlo. E abbiamo anche finito, mancano due minuti alla fine del corso, ce se li possiamo prendere. Eh, ci risentiamo più avanti, se aveste bisogno sapete come contattarmi e vi do un'occhiata prima dell'esame. Buona serata!